problemi e lezioni da un po' di tempo e dopo aver provato numerosi medicinali li le ho provate praticamente tutte, sono venuto alla conclusione di mettermi una protesi peniena. Okay. sinfisi, osso pubblico, qui c'è la radice del pene, qui in mezzo facciamo l'incisione. Come com è andata? È andato molto bene, molto ah, molto bene. Perfetto. La Prodese è stata un incontro felicissimo perché è andato tutto nel migliore dei modi, adesso ho dei rapporti splendidi, meravigliosi, non ho problemi di nessun tipo e la vita veramente mi è cambiata, non posso altro che parlare bene di questo intervento che ho fatto, assolutamente. La sensazione è identica a prima, non è cambiato nulla, l'orgasmo, il, il piacere, è tutto quale a prima, soltanto con la, con la certezza di, di compiere la cosa nel migliore dei modi, insomma, ecco. Una cosa normalissima, il pene rimane bello, eh, turgito, come quando appunto avevo i, i migliori anni della vita e quindi meglio di così non potrei chiedere. No, la protesi assolutamente non si vede, non è, rimane tutto assolutamente alla vista, tutto naturalissimo e quindi meglio di così non potrebbe essere, sotto tutti i punti di vista proprio.